Grazie Presidente, anche qui si tratta di un emendamento che si aggiunge a un obiettivo eh, appunto, che era già inserito all'interno del documento unico di programmazione, eh, dove era già previsto l'evoluzione della piattaforma di Roma Capitale e degli strumenti di partecipazione eh, all'interno della mh, del, del portale istituzionale Roma Capitale e per cercare anche di coordinare meglio eh, con eh, le ultime deliberazioni che sono state approvate su questa materia insomma abbiamo presentato, presentato questo emendamento per eh, richiamarle precisamente così da fornire un maggior dettaglio un maggior, una maggiore precisione a quello che è poi è lo sviluppo eh, dell'obiettivo stesso e quindi dell'attività che dovrà essere eseguita eh, dagli uffici e quindi eh, voteremo favorevole. Grazie.